Anche io parteciperò alla Just Women AM edizione 2023, eh, la partecipazione a questa colorata di rosa eh, manifestazione è importantissima, quindi invito tutte e tutti ad essere parte di questa giornata di sport e di cura nei confronti delle donne. Grazie.